O con tilde Y con accento acuto punto punto punto Yen, apostrofo barra verticale E O E O E X barra verticale X E H meno di Y. A con dieresi X o con accento circonflesso 0 L X minore di copyright news 1. A con dieresi A con dieresi barra rovesciata et islandese 0 O con tilde U con dieresi A X A con anello O con accento circonflesso 0 barra rovesciata negazione 0 grado ti U con con accento grave 0 et islandese apostrofo X I lunga T b c U con dieresi barra verticale E barra verticale E o E, o e X barra verticale X B E A con dieresi. Dollaro $4 O con accento circonflesso minore di chiocciola F a con dieresi minore di punto esclamativo rovesciato in lunga T b c e O con accento circonflesso T u con dieresi barra verticale E barra verticale e o, e o e x barra verticale apostrofo ed islandese O e x, U con con accento grave O barrata barra rovesciata L, T x barra verticale, grado o con accento circonflessa con dieresi y con accento acuto T T minore di. U con con accento grave T A con con accento acuto chiocciola O e di grado X di barra rovesciata, T T barra rovesciata dollaro minore di E o con tilde Enet Islandese PTT t 0 A E di 1 barra 2 barra rovesciata barra verticale negazione barra rovesciata grado T. Grado x it islandese o barrata x o e negazione, o e x1 o con tilde di t it minore di a con di resi grado pl o con accento circonflesso a con di resi o barrata barra verticale ttx barra rovesciata l chiocciola t negazione t a con di resi. I barra rovesciata grado 1 barra 2 di a grado di a con con accento acuto et islandese barra verticale x o e di negazione o e x o e di di 1 barra 2 barra rovesciata di i con, con accento acuto di t grado u con di e resi t icon con accento acuto. Tiet islandese chiocciola e islandese a e et islandese di t negazione u con dieresi a con dieresi a con dieresi barra rovesciata e islandese 0 barra rovesciata ti u con dieresi. Barra rovesciata t 1 0.